Professore Calbuto, eh, quella settimana che sta per concludersi è stata una settimana molto, che potremmo definirla, vivace dal punto di vista degli avvenimenti legati al super bonus e alla cessione del credito. Ci sono principalmente due questioni su cui si concentra il dibattito, quello dei cosiddetti crediti incagliati e eh, quello poi del futuro dell'agevolazione. Partendo da quello dei crediti incagliati, cosa si può fare per sbloccare la situazione? Allora, eh, effettivamente è stata una settimana che è stata svolta per questa materia, semplicemente perché come è noto è stato emanato il decreto 11 del 2013 che ha eh, sostanzialmente istituito una situazione di blocco. Per quello che riguarda i crediti incagliati, le misure sul campo sono quelle che conosciamo, la proposta che è stata fatta da eh, ABI, associazione bancaria italiana e dalle principali associazioni dei costruttori, è stata anche avvallata da noi come Consiglio Nazionale dei Commercialisti, è quella di eh, cercare un individuare un meccanismo che possa ampliare la capacità di compensazione delle banche attraverso l'utilizzo degli F24, seppur in percentuale diciamo, ridotta, degli F24 che le banche raccolgono dai loro clienti. In questo è sicuramente una misura che potrebbe ampliare il plafond, in tutto questo però c'è anche un altro aspetto che invece è di carattere legislativo che andrebbe definitivamente superato, che è quello di chiarire in maniera inequivocabile il perimetro della responsabilità penale per i cessionari, perché questo è l'altro elemento che rischia di disincentivare fortemente l'acquisto da parte degli istituti di credito. È evidente che è, una norma di, è necessaria una norma di chiarezza, che nel eh, come dire, perseguire in maniera sacrosanta coloro che hanno fatto eh, le frodi, però tuteli coloro che pongono in essi, tutti, pongano in essere tutti i processi necessari al fine di acquisire in maniera corretta e diligente i crediti d'imposta. Quale futuro per il super bonus con l'eliminazione della cessione del credito? Allora, parlare di futuro per il super bonus in questo momento è una cosa audace, okay? sicuramente quello che eh, bisognerà fare, quello che sarà l'obiettivo della politica fiscale del nostro Paese sarà quello di eh, mettere a terra delle misure che di, consentano di contemperare l'obiettivo di eh, migliorare l'efficienza energetica dei nostri edifici come peraltro ci chiede o ci chiederà a breve l'Unione Europea con le esigenze del bilancio dello Stato, quindi bisognerà individuare strumenti normativi che consentano col tempo necessario, perché sicuramente il patrimonio edilizio nazionale è un patrimonio o storico o molto spesso costruito dopo gli anni 50 dagli anni 50 agli anni 80 con caratteristiche decisamente non performanti, ci vorrà il tempo, ripeto, contemperando il bilancio dello Stato, le esigenze del bilancio dello Stato e le esigenze di transizione ecologica degli edifici per mettere a terra delle misure che consentano di far ripartire auspicabilmente anche con lo strumento della cessione del credito contingentato rispetto a un utilizzo razionale delle risorse dello Stato e far ripartire questi interventi. Approfitto per un'ultima battuta sulla tregua fiscale. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato delle proposte di miglioramento a quelle che poi sono le misure introdotte dalla legge di bilancio 2023. Quali sono le più importanti e su quali punti si dovrebbe intervenire? Sì, la ringrazio ha detto bene, noi abbiamo presentato un documento tecnico di miglioramento, la il cosiddetto pacchetto sulla tregua fiscale è stato scritto in tempi record, perché come sappiamo eh, il governo ha avuto poco tempo per licenziare la legge di bilancio e proprio per questo è un documento che è, è un provvedimento legislativo che è suscettibile di miglioramenti. Nell'ambito di questi miglioramenti eh, noi abbiamo proposto di includere nell'ambito della definizione tutte le, le, le comunicazioni relative al controllo formale delle dichiarazioni, cioè al DPR eh, 600, l'articolo 36 ter, e poi di fare in modo che coloro che eh, sono in regola con i pagamenti eh, possano avere gli stessi benefici di coloro che non sono in regola, perché diversamente eh, la norma sa un po' di beffa, nel senso che ipotizziamo per esempio l'accertamento con adesione, se io sono regolarmente, ho in corso una, una rateizzazione e la sto regolarmente onorando, in questo momento non posso accedere alla, pace, alla tregua fiscale. Se viceversa oh, non ho onorato la raterizzazione e quindi ne sono decaduto dei benefici, in questo momento ci posso orientare. Quindi sono norme di assoluta ragionevolezza per estendere il perimetro e raggiungere l'obiettivo che si pone il pacchetto normativo, cioè quello di mettere, cercare di mettere un punto zero su tutto quello che è l'arretrato rispetto anche ai periodi nefasti che abbiamo vissuto della pandemia e della crisi economica.